Iniziare con una breve presentazione del poderoso eh, curriculum vita della dottoressa Chiodi, PhD in Scienze Politiche e Sociali presso l'Università Europea di, Firenze, di Fiesole, Firenze, la laurea in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Milano, dirige l'Osservatorio dal 2006, dal 2003 al 2008 docente a contratto di storia e istituzioni dell'Europa orientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna e ha insegnato in seguito in numerosi corsi universitari sia in Italia che all'estero. Ha curato vari volumi, coordinato progetti di ricerca e si interessa di società civile e di dinamiche sociali transnazionali, per cui davvero una eh, qualificazione professionale eh, veramente all'altezza dell'incarico importante che incopre. Il titolo di questa odierna conversazione è Da Rovereto all'Europa la Fondazione Campana dei Caduti e Osservatorio Balcani una storia di 18 anni ed è un titolo che a mio avviso è sicuramente è suggestivo perché riproduce questo percorso, questa tendenza della Campana dei Caduti ad essere non solo una entità profondamente radicata sul territorio, perché io ritengo, e lo affermo continuamente, che la qualità di tutti è prima di ogni altra considerazione un asset di Rovereto, della Vallagarina e del Trentino, ma un asset che non è su se stesso, ma che ha una proiezione naturale verso l'esterno, verso l'Europa, verso gli altri continenti, verso New York e le Nazioni Unite, come testimoniato dai due partenariati che sono in corso dal 2006 con il Consiglio d'Europa a Strasburgo e con il 2009 con le Nazioni Unite, con l'Ecosoc in particolare. Vorrei anche dire, e qui introduco una nota un po' più personale, che i Balcani e il Caucaso sono due entità territoriali sulle quali ho avuto io stesso maniera di esprimermi, anche se certamente non con la compiutezza e la diciamo, concretezza della dottoressa Chiodi, in quanto sono stato negli anni, alla fine degli anni '90 consigliere diplomatico presso il, la nostra rappresentanza diplomatica presso la Nato a Bruxelles e ho avuto così modo, purtroppo, di verificare di persona periodo orribile nei eh, Balcani, eh, mi riferisco al 99, mi riferisco alla decisione di procedere a dei bombardamenti aerei per tentare di eh, così, bloccare quella pulizia etnica che una delle componenti locali stava compiendo al, a carico delle altre ed è stata un'esperienza molto diciamo, formativa ma anche molto eh, pregnante. Eh, Credo che eh, sia stata oltretutto anche una, eh, purtroppo, una, una esperienza che abbia mostrato i limiti e dell'Unione Europea da una parte e delle Nazioni Unite dall'altra, eh, ricordiamoci le eh, forze, diciamo, i caschi blu olandesi. Eh, e... e soprattutto il fatto che la Nato abbia dovuto intervenire, almeno in un primo momento, al di fuori di qualsiasi legittimità internazionale che poi è stata, diciamo, conquistata in un, in un secondo momento. Per cui un momento veramente molto molto delicato della storia dei Balcani e di qui eh, l'importanza che eh, ci sia su di essi, che ci fosse su di essi, un monitoraggio attento approfondito eh, in grado qualificato in grado anche di controbilanciare le varie diciamo tendenze eh, secessioniste o comunque nazionaliste per quanto concerne la, il caucaso secondo ambito di competenza dell'osservatorio, eh, brevemente vorrei ricordare che appunto ehm, L'Italia non aveva fino agli anni 2000, direi, una politica nazionale verso l'area caucasica che era considerata come qualcosa di piuttosto remoto e di qualcosa anche abbastanza secondario. E fu soltanto, diciamo, dagli anni 2000 in poi che il governo italiano eh, cominciò, diciamo, attraverso missioni, eh, Ricordo all'epoca la, la viceministra Boniver, Margherita Boniver, che aveva appunto la delega per quest'area geografica, cominciò ad occuparsene, ad occuparsene veramente e devo dire anche con un certo successo: perché abbiamo ultimamente, cioè ultimamente infatti, già da qualche anno, tre ambasciate assolutamente presenti nelle tre capitali e i nostri diciamo, intercambi, il nostro intercambio anche diciamo economico oltre che politico. È sicuramente in ascesa. Per cui, ecco, questo ho aperto e chiuso rapidamente una mia ehm, parentesi personale a sottolineare, appunto, anche l'interesse personale che, che riveste per me queste due aree geografiche e la curiosità chiaramente che ispira tra pochi minuti la redazione della dottoressa Chiodi. E vorrei terminare su una nota, un po' come potrei dire, più, più leggera, se vogliamo, perché. Ho avuto modo di verificare, da un semplice calcolo aritmetico, che la presenza dell'osservatorio all'interno della fondazione è durata 18 anni, dal 1999 al 2017. Ora, eh, 18 anni sono la maggiore età. E, e in ambienti eh, meno, diciamo, potrei dire, protettivi, di quelli del sud Europa dove diciamo i ragazzi e le ragazze rimangono nel cocoon familiare più a lungo nei paesi nordici a 18 anni si dice bene hai fatto quello che dovevi fare adesso vedi un po' di metterti alla prova questa è una battuta che chiaramente apprezziamo sappiamo qual è appunto l'attività la, che anche al di fuori della campana dei caduti l'osservatorio ha compiuto da giorni nostri e di questa allora siamo ora desiderosi di prendere qualcosa in più Prego. grazie, grazie ambasciatore, anche io vorrei avere 18 Dai. anni ma purtroppo ne ho qualcuno in più e eh, devo dire che mi ha molto emozionato l'invito della campana a tornare appunto nella casa materna ehm, e a ragionare su questa storia lunga di, di presenza di osservatori Balcani Caucaso o Trans Europa presso la campana dei caduti ehm, ragionando rispetto poi anche a, agli ultimi tre anni nei quali invece ehm, siamo diventati unità operativa come anche lei ha accennato del centro per la cooperazione internazionale. Mi sono commossa nel ripensare a questi anni e, e devo dire che nel cercare di ragionare su quali aspetti mettere in luce di tutto questo lungo periodo, ehm, mi sono resa conto che è quasi impossibile eh, da parte mia davvero mh, da, fare giustizia di, di così tante esperienze e mh, così tanto lavoro. Innanzitutto perché eh, mh, è un, sono qui a rappresentare un gruppo di lavoro di molte persone e, e di molti collaboratori esterni e naturalmente ne darò uno sguardo del tutto personale e ciascuno di noi ha un'angolatura differente nel, nel raccontare il lavoro svolto. Quello che ehm, cercherò appunto eh, di, di riassumere alcuni degli aspetti importanti, che mi sembra mh, mh, sia importante, eh, sia necessario mettere in luce, anche in particolare della relazione tra noi e, e la campana. E mh, nello sforzo di, di mh, eh, rispondere degnamente a questo invito che, che ci ha fatto così piacere, eh, ho provato ho, ho, scritto, ho prodotto una piccola presentazione che vi eh, condivido immediatamente. Eh, nella quale, ehm, allora, eh, dunque, nella quale provo appunto a raccontare ehm, con un po' di immagini, eh, se non altro, la nostra, la nostra storia comune, la storia comune eh, di 18 anni. Il primo documento che eh, mostrerò, eh, chiedo scusa, vediamo solo in condivisione schermo, quindi dovrebbe essere... Ah, naturalmente, qualcosa eccoci qua. Um, la prima eh, schermata ci porta a uno dei documenti rintracciati da, um, dal collega Marco Abram in uno dei lavori eh, di ricerca storica che abbiamo compiuto in questi anni, e che eh, si sforzava di eh, ricostruire eh, la storia della mobilitazione della società civile italiana ehm, a favore dei, dei Balcani durante le guerre e, e nella fase successiva. E noi, infatti, nasciamo da questo uomo sculturale e come eh, purtroppo, io con questa lontanza di schermo, fatico a, a ritrovare i testi eh, che magari qualcuno di voi con uno computer di fronte riuscirà a rintracciare. Quello che si eh, racconta in questo documento dei tanti che noi abbiamo raccolto per iscrivere questa, questa storia che abbiamo pubblicato su una rivista italiana di storia contemporanea, appunto Italia contemporanea, e, mh, quello che eh, ricordiamo è appunto l'esistenza di una mobilitazione civile di mh, numerose mh, migliaia di persone che eh, durante gli anni della guerra portarono aiuto alle vittime civili dei conflitti mh, della dissoluzione jugoslava e eh, che rimasero attivi eh, nella, nella fase della ricostruzione successiva. Da questa storia di solidarietà italiana molto forte, che è ancora vivace oggi eh, e che ancora oggi produce iniziative di solidarietà eh, in questo momento in particolare eh, sul tema per intorno al tema della rotta balcanica ma non soltanto ehm, intorno a questa eh, mobilitazione eh, collettiva ehm, eh, si concentra sul Trentino eh, una proposta, una richiesta eh, di eh, produrre appunto di far nascere un osservatorio permanente eh, per capire cosa succedeva nei Balcani, certo. per avere una consapevolezza eh, mentre si portavano aiuti e mentre si aiutava la ricostruzione di quello che avveniva, di quello che era avvenuto, che in fondo eh, faceva, si faceva così fatica a cogliere. Eravamo in un decennio, in teoria, di grande eh, fiducia, di grande eh, ricongiungimento eh, dei, dei due pezzi dell'Europa divisa e i Balcani facevano eccezione quindi ci si domandava il perché. Ehm, questo secondo documento invece... È addirittura il documento ufficiale che attesta la nascita eh, di questo osservatorio eh, permanente. La nascita che deriva da una proposta eh, che fece l'allora eh, presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Forum che quest'anno compie 30 anni. Certo che proponeva appunto alle eh, proprie attività dell'anno 2000 eh, di far nascere questo osservatorio permanente sui Balcani per rispondere alla richiesta delle associazioni, delle organizzazioni italiane, trentine e italiane e, e proponeva proprio di eh, realizzare eh, far nascere questo osservatorio affidandolo alla campana dei caduti eh, un'istituzione storica trentina che aveva eh, già negli anni precedenti accolto un'altra iniziativa eh, che si chiamava I tempi eh, Università eh, per la Pace e che quindi eh, era, sembrava ed era come poi si dimostrò il luogo ideale per accogliere un progetto eh, nuovo eh, un progetto che aveva aveva una visione del mondo eh, particolare che era quella di mettere il servizio, a servizio di questa istituzione eh, nazionale, come era la campana, a, a favore appunto di, di tutta la società civile italiana. Ehm, quindi ho richiamato l'esistenza della Campana, dell'esistenza della provincia autonoma che, attraverso stimolata dal Forum Trentino per la Pace, eh, chiede alla Campana di ospitare il nuovo progetto. E qui vedete il palazzo dove per 18 anni il comune di Rovereto eh, scelse di accogliere dando eh, degli uffici all'Osservatorio all Balcanico Aucaso Transeuropa per le proprie attività dei 18 anni eh, successivi. Ehm, allora eh, quindi va ricordato appunto eh, la disponibilità. Del reggente Monti che eh, partecipa in prima persona, così mi, mi, mi hanno raccontato chi allora eh, faceva era stato iniziatore di, mh, di questa idea, che era stato tra i protagonisti. Ehm, quello che poi divenne consigliere provinciale, Michele Nardelli, ehm, che ricorda, eh, precisamente, ricordava precisamente eh, a, mh, proprio eh, la partecipazione dell'allora dell eh, Regente alla. Eh, alla Costituzione e alle prime iniziative eh, che che mh, eh, che l'osservatorio metteva in campo. Ehm teniamo presente che appunto si chiamava soltanto Osservatorio sui Balcani un tempo e qua velocemente vi mostro alcune delle evoluzioni di quello che parte fin dall'inizio come un sito web, perché eh, la mobilitazione della società civile italiana ai tempi eh, era face si faceva mh, già uh, utilizzava già gli strumenti del, um, che nascevano eh, dal punto di vista della tecnologia si creavano newsletter, si facevano si sfruttavano gli strumenti eh, che emergevano lentamente per potersi coordinare e um, dare quindi alla solidarietà internazionale eh, un, uh, strumenti di veloce eh, attività. Mm, quindi eh, la nascita di Osservatorio non è mai eh, fin dall'inizio non è cartacea, è un sito, è un, un piccolo sito che eh, fin dall'inizio ha un Un'intuizione straordinaria, quella di dire: noi vogliamo conoscere i Balcani, come possiamo fare a conoscerli? Dobbiamo avere dei corrispondenti. La tecnologia ci permette con facilità di relazionarci con loro. Eh, studiosi, intellettuali, giornalisti, attivisti dei paesi dove operiamo, possiamo quindi avere un dialogo costante con loro, pubblicare materiale che loro ci manderanno adattandolo per il pubblico italiano, facilitando al pubblico italiano l'ascolto di voci e eh, analisi che vengono dalla regione. Quindi, innanzitutto mettendo la società civile italiana in ascolto, in rete, in, cor in correlazione con le controparti nella regione. Eh, questa intuizione, eh, qui è una delle foto, eh, ricordo, a cui tutti siamo molto legati. Io, allora, non ero direttrice, facevo parte di quel gruppo eh, che sosteneva mh, eh, appunto eh, le attività di adattamento dei sì. testi, dei mandati, dei corrispondenti. A, eh, per il pubblico italiano qui era una riunione che avvenne a Lavarone eh, quindi siamo nei primi anni 2000 anche il comune di Lavarone mette a disposizione per alcuni giorni degli, degli spazi per poter consentire i nostri primi incontri che allora si sentiva la necessità di fare ancora di persona ehm, e eh, per, per poter dialogare insieme su come eh, mettere in piedi questo sito web e dare a questo sito ehm, puoi dire, una, una sua vivacità naturalmente parliamo di un sito che che evolve profondamente nel corso dei degli anni successivi. Questa è una una nuova veste grafica, ma siamo ancora dentro l'osservatorio sui Balcani esclusivamente tali. L'intuizione dei corrispondenti rimane assolutamente chiave, centrale nell'attività ancora oggi ed è la risorsa più straordinaria, se vogliamo che mettiamo a disposizione del pubblico perché per un verso ci siamo noi come analisti, ma anche è molto molto importante che a parlarci dei paesi eh, che cerchiamo di seguire siano voci dal campo, spesso anche gli italiani che, che risiedono, che conoscono la lingua, che ne hanno eh, sviluppato una conoscenza approfondita, ma anche e soprattutto eh, interlocutori locali. Ehm, il sito evolve, dicevo, qui siamo in una fase intermedia negli anni, no, negli anni 2000, nei quali ehm, l'attività della cooperazione e il monitoraggio delle attività di cooperazione si concentrano in una sezione specifica del sito dedicata alla cooperazione internazionale e avevamo già però iniziato a lavorare su Turchia e Caucaso. Abbiamo quindi allora un osservatorio Caucaso, anche lì inizialmente in una in pagina a parte, per poi lentamente ehm, accorparsi in un'unica... Ehm, identità eh, generale appunto seguendo tanto i Balcani che il Caucaso anche perché in quegli stessi anni eh, il Caucaso era arrivato alle cronache e di nuovo era stato ehm, il Forum Trentino a suggerire che, data la nostra conoscenza della regione balcanica, si provassero a cercare eh, analoghi interlocutori nel Caucaso per poter capire eh, fatti molto gravi come mh, Beslan, eh, una serie di eventi drammatici di, di politica internazionale che co coinvolgevano anche appunto quella regione. Siamo ancora negli anni duemila. Arriviamo ehm, nel decennio successivo a, a introdurre anche l'ultimo pezzo della dicitura di un nome che diventa complicato e che insieme vuole rappresentare la complessità del lavoro che svolgiamo e quindi ehm, unendo anche ai Balcani e al Caucaso il concetto di transeuropa proviamo iniziamo ad esprimere eh, più compiutamente questa volontà di mettere in relazione quindi di far conoscere di conoscere di stringere i rapporti e e ehm, in particolare di sostenere la costruzione dell'europa dal basso che è eh, fin dall'inizio l'obiettivo numero uno eh, ci si è interessati di balcani nella fase di ricostruzione lei giustamente citava il 99 come anno chiave eh, da lì in avanti ai balcani viene promesso un futuro eh, di mh, eh, membri dell'unione europea eh, un futuro che in realtà nel tempo a oggi si concretizza soltanto eh, rispetto alla nostra nascita per la Croazia che nel 2013 diventa l'ultimo Stato membro dell'Unione Europea. Tutti gli altri, i cosiddetti Balcani, i sei Balcani, ehm, restano eh, in realtà in un limbo lunghissimo eh, che ancora oggi non è chiaro ehm, che destinazione avrà. Ehm, e in particolare per noi, l'idea della costruzione dell'Europa dal basso è quella di sostenere eh, il consolidamento democratico di questi paesi grazie a, a quel processo che anche negli anni '70 era, ehm, si era strutturato. Nei rapporti intraeuropei attraverso il processo di Helsinki eh, c'erano i monitoraggi che si facevano eh, del rispetto dei diritti umani tra paesi, eh, a di qua e di là della cortina di ferro. E lo sforzo era proprio quello di dire eh, ci controlliamo a vicenda per garantire rispetto alla tutela dei diritti umani e della libertà di espressione, dove è possibile. I tempi, naturalmente. Mentre oggi, quell'idea del monitoraggio, quell'idea del sostegno diventa ehm, il percorso di integrazione europea quindi passi avanti eh, nel dialogo con le istituzioni europee per ehm, ap aprire capitoli negoziali del grande è eh, eh, cosiddetto a chi come cioè uno quelle insieme norme di normative che l'Unione Europea nel frattempo ha sviluppato che i paesi candidati devono integrare per poter dimostrare di essere all'altezza del processo di integrazione. Allora ehm il nostro sforzo quindi di transeuropa è proprio quello quindi appoggiare attraverso la riflessione, l'informazione ma sempre di più anche tutta un'altra serie di strumenti eh l'informazione, la ricerca eh la divulgazione eh, e la formazione per fare in modo che eh, questa Europa eh, dal basso si eh, riesca, si manifesti, eh, cresca. Ehm, fin dall'inizio le eh, iniziative che, oppla, ehm, che svolgiamo, no, qua è successo qualcosa che non doveva succedere, ehm, opla eh, torniamo da questa parte. Ehm, le Niente, non riusciamo a fare, chiedo scusa. Eh, ok, eh, il lavoro che fino all'inizio si, si mette in piedi ha nel sito, intorno al sito, naturalmente il cuore, eh, proprio perché è lo strumento più facile per le comunicazioni. Mm, ci sono i corrispondenti, ma naturalmente ci siamo anche noi. Eh, noi, che in questo caso sono due momenti di colleghi che eh, si trovano sul campo a fare lavori mh, di indagine, di giornalistica o di approfondimento. Ehm, di approfondimento sempre più multimediale perché il web ehm, si accresce, diventa più articolato e, e naturalmente, però, non ci dimentichiamo di uscire dal web. E ehm, fin dall'inizio ci sono grandi iniziative come quella eh, dell'incontro eh, sul Danubio. Un, nel 2002, in particolare, si avvia una settimana di eventi ehm, con varie tappe intorno proprio alle grandi città del Danubio per far incontrare le, le due Europe. Che spero alcuni degli ascoltatori ricorderanno i momenti molto emozionanti di questo viaggio da, da Vienna a Belgrado nel quale l'osservatorio eh, si fa strumento di incontro anche per ascoltare grandi voci intellettuali, per dare occasione appunto di allacciare e questi incontri e queste relazioni e consolidarle nel tempo. Ma i convegni si ripetono, ogni anno ci sono momenti significativi, importanti. Uno di questi nel 2007 e allora ero già diventata direttrice da un anno, è un convegno a cui eravamo, siamo stati tutti molto legati, che era quello in cui si concentrano dei temi importanti su cui lavoriamo: che è quello dell'elaborazione del passato, perché per superare Guerre per costruire eh, una cultura di pace eh, come voleva l'osservatorio permanente, cioè uscire dall'estemporaneo, diventare ehm, eh, un'iniziativa duratura che cons consentisse la crescita di una cultura della pace. Uno dei temi fondamentali è fare i conti col passato e quindi cattive memorie, perché naturalmente alle spalle i Balcani avevano tante cattive memorie ehm, chi, di, di varia natura, ma certamente quelle legate alle guerre nei Balcani. E qui ehm, la vediamo. Eh, l'allora eh, reggente Alberto Robol con il quale abbiamo passato il grosso degli anni dentro la campana dei caduti in un evento che come vedete nella sala principale della, eh, del Colle di Miravalle eh, raccoglieva moltissima gente anche eh, numerosi personaggi di spicco devo andare a volo d'uccello, non posso raccontare tutti i dettagli però appunto qui altre immagini di iniziative in varie città italiane perché ehm, ci troviamo nei Balcani ma eh, l'atteggiamento e la volontà è sempre quella di divulgare coinvolgendo ehm, in un dialogo permanente eh, varie città, eh, tra queste naturalmente Padova è una di quelle con cui Trento mh, e la società civile trentina ha legami più solidi. Um, ma eh, lo sforzo si rivolge anche eh, a iniziative pubbliche di tipo culturale. Qui è un esempio legato all'incontro con uno dei famosi registi eh, eh, in un teatro di Bolzano. Ma diciamo che eh, le iniziative sul territorio non smettono di coinvolgere ehm, i festival, tutti i principali festival, dal cinema alla danza um, ai musei, in iniziative congiunte dove i Balcani, in qualche modo, il Caucaso o le questioni europee in particolare eh, vengono alla luce. Questo è un evento organizzato con uno dei consiglieri, eh, allora consigliere della eh, reggenza Ticò, che eh, appunto rappresentava l'Associazione la, so, so, eh, Vittime Civili di Guerra, che ci teneva ad organizzare un evento a Sarajevo da noi facilitato per poter parlare di vittime civili di guerra anche ehm, partendo dall'esperienza eh, che eh, gli italiani avevano sviluppato eh, dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti. Eh, mh, lo in questo caso che si mh, mostra con questa foto è quella di eh, provare a portare le nostre riflessioni eh, nel tempo anche presso le istituzioni, istituzioni nazionali, istituzioni e eh, quindi in questo caso la Camera dei Deputati, ma anche ehm, come dire in un continuo oscillare tra il locale, il nazionale e l'europeo. Eh, Queste sono tante occasioni nelle quali mh, quando ehm, al colle di Miravalle si eh, instavano nuove bandiere e abbiamo cercato eh, numerose volte di essere presenti, in questo caso è l'iniziativa relativa alla bandiera dei Rome e Sinti, l'ottantesima, bandiera, l'ultima alla quale abbiamo cercato di dare un contributo è stata invece quella georgiana eh, poco tempo fa, la eh, penultima bandiera, che novantottesima bandiera. Eh, al Colle di Miravalle. Qui invece ehm, un eh, brevissimo eh, video del quale vi mostro soltanto, eh, chiedo scusa, ehm, eh, oh, un paio di eh, istanti per dire eh, siamo al decennale e l'osservatorio ehm, compie dieci anni e... Eh, chiedo scusa di audio l'audio... Ehm, a, eh, con questa massa di iniziative alle spalle nel giro dei dieci anni successivi anzi undici ehm, questi numeri e, e esplodono ehm, e abbiamo eh, quindi già allora una sensazione di essere di avere una enorme potenzialità che riusciamo ad esprimere attraverso i vari strumenti che nel frattempo mettiamo in campo ehm, ma eh, il eh, da allora oggi di strada ne abbiamo fatta eh, veramente moltissima. A eh, darci la possibilità e a dover eh, eh, ad essere ringraziato per primo è eh, naturalmente, poi eh, vediamo se riesco ad andare avanti, eh, chi, chi eh, ci, ha, ci ha accolto, questo incubatore se vogliamo dire di impresa culturale, potremmo anche definirci in questo modo. Eh, mh, se vedete questo è eh, una menzione del lavoro di Osservatore Balcani Caucaso. Eh, sull'Economist ehm, dove per la prima volta veniamo citati in uno dei partenariati con un grande analista Tim Giuda che varie volte poi si eh, eh, mostrerà molto collaborativo nei nostri confronti partecipando alle iniziative congiunte. Qui invece per esempio al Parlamento Europeo in un'iniziativa eh, una delle prime iniziative importanti, in questo caso col Presidente dell'allora dell allora Presidente del Parlamento europeo Schulz, eh, in una rete di eh, attori mh, che si occupano eh, di eh, libertà dei media in Europa, con la quale ancora oggi lavoriamo. Eh, quindi questi sono sei, sei anni dopo questo incontro. Mh, questa rete di media eh, o di soggetti che tu, eh, lavorano alla tutela dei media in Europa ci vede protagonisti eh, insieme al capofila che è una realtà di eh, Lipsia in Germania eh, con la quale lavoriamo allora, naturalmente come allora anche oggi portando in particolare lo sguardo sui paesi che seguiamo. Eh, resta il web lo strumento principe e quindi organizziamo, lo sfruttiamo fino in fondo, organi organizziamo dibattiti online. Fin dall'inizio naturalmente il nostro modo, modo superandi eh, vede, ci vede regolarmente eh, con le cuffie, ahimè, eh, ehm, a parlarci in videoconferenza con colleghi sparpagliati in giro per la regione e ehm, in qualche modo eh, ci troviamo pressati a non smettere di accogliere eh, le opportunità che l'innovazione tecnologica ci dà. Quindi qui vi mostro eh, una pagina Facebook, la nostra, ma dei, dei social network che utilizziamo eh, nel giro di pochissimo tempo, dai 2.000 eh, cosiddetti follower, insomma simpatizzanti, eh, di 10 anni fa siamo, abbiamo superato i 70.000 sui vari eh, canali. Ehm, eh, in realtà ci sono innovazioni anche dal punto di vista tecnologico, ma anche innovazioni politiche eh, o meglio cambiamenti, trasformazioni politiche molto grandi che, che in questi anni ehm, ci spingono a, a dirci bene, eh, c'è ancora tanto lavoro che dobbiamo svolgere, non è solo un passato che riprendiamo. E quindi vi cito brevemente, naturalmente eh, l'arrivo e il riprodursi di, di, di guerre. Tra queste eh, qua è, è rappresentata quella... Eh, la guerra russo-georgiana del 2008 naturalmente eh, ci siamo poi trovati a seguire quella eh, che ha coinvolto l'Ucraina eh, pochi anni dopo l'ultima di nuovo in caucaso sul Nagorno-Karabakh eh, proseguiamo, eh, chiedo scusa velocemente, eh, dobbiamo... eh, naturalmente tra i temi urgenti dei quali eh, sui quali portiamo l'interesse dei, dei nostri lettori e della società civile italiana è eh, naturalmente la tematica migratoria. Vi ricorderete tutti naturalmente che ehm, eh, il picco del 2015 vede eh, la politica europea allo stallo di fronte alla eh, cosiddetta esplodere della cosiddetta rotta balcanica. La crisi migratoria porta nei Balcani un milione di persone a camminare sulle strade ehm, che un tempo erano quelle dei, dei conflitti degli anni 90. Eh, in, questo, in questa circostanza sempre di più non bastano gli strumenti che abbiamo messo in campo, eh, serve capire eh, il funzionamento dell'Unione Europea. E allora noi da allora abbiamo sempre più mh, ampliato al transeuropa anche perché degli affari europei in quanto tali serve occuparsi, perché c'è da ricordare che nel frattempo eh, l'Unione Europea firma un nuovo trattato che è quello di Lisbona eh, nel quale eh, l'Unione diventa, rafforza la propria integrazione siamo ancora in anni prima dell'euroscetticismo, anni di forte integrazione, nei quali eh, c'è la convinta volontà di eh, mettere in campo politiche comuni, ma è proprio una di queste politiche, la, la politica migratoria, a dimostrarsi pochi anni dopo, appunto nel 2015, ad andare in tilt. Um, nel corso di pochi anni quindi eh, cambia lo scenario internazionale, abbiamo la Russia che negli anni 90 non è in grado di agire rispetto ai conflitti nei Balcani e che invece oggi è un attore significativo, importante nelle relazioni internazionali, abbiamo la Cina che... Diventa ehm, che eh, propone grossi investimenti anche nella regione, si, ehm, si prende il porto del Pireo in Grecia, quindi condiziona la politica europea da, da, da dentro e eh, in qualche modo queste trasformazioni. Tecnologiche e politiche hanno anche dei risvolti diretti su di noi. A un certo punto ci troviamo vittime di un attacco informatico, e eh, eh, in, in un momento, un attacco informatico da ampia scala che, che paralizza, per, per chi se ne intende, il DDoS è un attacco informatico veramente significativo. Paralizza il sito, ci troviamo eh, veramente a confronto con degli hacker anonimi che ci chiedono di togliere degli articoli dal portale. Noi lanciamo quindi un appello internazionale dicendo: Non siamo in. Grado di far fronte a questo attacco così significativo e non vogliamo in nessun modo cedere alla pressione censoria, eh, addirittura di, eh, di sconosciuti, e quindi ehm, abbiamo la fortuna straordinaria di avere una società canadese eh, ehm, che presta eh, servizio gratuito a varie organizzazioni no profit in tutto il mondo eh, che si offre da allora eh, ancora oggi di mh, darci uno schermo ehm, ai eh, al a rischi del del del web ma i rischi del web sono eh numerosi ehm um e eh, oltre a quello eh, noi eh, ci ritroviamo eh, in difficoltà perché alla crisi del paese eh, si riflette dopo il 2011 una forte crisi economica che anche su di noi, quindi sull'investimento pubblico nei nostri confronti ha, ha mh, come dire delle, delle mh, conseguenze quindi eh, a un certo punto ci ritroviamo dentro la campagna dei caduti eh, cresciuti, diventati eh, con una proiezione internazionale forte e insieme molto fragili dal punto di vista istituzionale, o eh, finanziario okay, scusa, e eh, nella necessità di chiedere un sostegno a, al nostro elettore che in pochissimo tempo raggiungono 5.000 firme a nostro sostegno per dire alla provincia autonoma non lasciate per terra un progetto che ha ancora grande valore per la realtà italiana. A questo punto non più solo le ONG che si adoperano nella solidarietà internazionale, ma anche i giornalisti, eh, ma anche gli studiosi che hanno bisogno di materiale per eh, le riflessioni intellettuali più forti e anche di occasioni di incontro, perché la cosa fondamentale attraverso gli eventi, la formazione e eh, la ricerca è quello di far dialogare soggetti diversi, eh, quindi non limitandosi a un pubblico soltanto. La soluzione per noi eh, è quella di aprire a numerosi progetti internazionali, eh, mostrando ai nostri lettori, eh, facendo conoscere ai nostri lettori meglio, per esempio, il funzionamento del processo decisionale europeo, perché se dobbiamo ragionare della rotta balcanica dobbiamo capire perché eh, la politica comune di asilo non funziona o eh, come vedete eh, in, questo, ehm, eh, in questo progetto per esempio che abbiamo messo in campo con eh, numerose realtà locali opla, mh, vediamo se sono riuscita, sì ehm, ci tengo a farvi vedere giusto un istante di un, ehm, un intervento di, eh, di un notissimo studioso trentino che mh, eh, arrivo uh, a... Velocissimamente, eh, ricordando, eh, noi parliamo in questo caso di, ehm, eh, del, di, un, di un grande tema che è quello che ci accomuna anche nella storia, che è quello della della Prima Guerra Mondiale che in Trentino è stata così grave e, e la riflessione allora è quella ehm, rispetto a eh, mai più alla guerra, no? un grande tema che si ripropone negli anni 90 visto le guerre che, che, che ci inseguono, ehm, è utile ritornare alla riflessione su, sulla Prima Guerra Mondiale e eh, uno, uno storico trentino coinvolto in questo progetto europeo ehm, che abbiamo realizzato noi, ehm, eh, Antonelli, eh, fa eh, questo commento nel corso di... Di, una, di un, di un nostro, eh, vediamo se riesco a farlo partire. Secondo me questo slogan uh... Ancora, mai più, eccetera, non è affatto vecchio. Bisogna continuamente, come dire, metterlo in campo e rinnovarlo, certo, forse con altri strumenti, con altre... E eh, eh, però con rinnovata passione. Ma anche il fatto allora eh, eh, con questa frase così pregnante volevo ritornare sul fatto che appunto è un progetto eh, ehm, che ci vede eh, protagonisti che vede le scuole del Trentino coinvolte che vede lo studioso e che ci ricorda che bisogna con rinnovato eh, slancio ragionare eh, e per provarci ancora una volta a far sì che non si tratti di retorica ma di eh, un impegno, una riflessione importante eh, da ricordare Confermare regolarmente. Noi ci troviamo eh, a mia via alla conclusione eh, sempre più spesso in queste grandi reti europee. Questa è mh, una delle reti su cui lavoriamo in un progetto recente su per parlare di affari europei attraverso i dati e questi sono i partner con cui in questo, tra i vari, siamo 13 progetti in corso in questo momento. Ehm, eh, ci troviamo attive, vedete che si tratta di realtà eh, internazionali importanti e quindi eh, parlare di affari europei, capire il processo decisionale. Si collega a tutto uno sforzo di ragionare su di noi eh, approfondito e eh, non da soli, no? in un, una transeuropa. Questi invece, per un altro progetto, per esempio, sono le università con cui collaboriamo, ma potrei mostrarvi numerose schermate eh, con partnership o eh, eh, accordi con società civile e via discorrendo. Eh, non smettiamo di, di produrre riflessioni eh, anche dal punto di vista eh, appunto, accademico e eh, una sola ci tengo a mostrarvela delle, delle recenti che mh, è stata eh, frutto del lavoro di uno dei colleghi ma appunto vi ricordo che quindi ci siamo messi a lavorare in tema generale su, su un grande tema della, delle notizie false o della disinformazione certo. e dei rischi che la democrazia, eh, la democrazia eh, sta correndo in questo momento e ehm, chiudo con eh, così con un ultimo lavoro questo che eh, l'Ecosoc eh, a cui partecipa la campana un, Andammo a, m, eh, la prima volta che la campana eh, ebbe occasione di andare a New York eh, eh, andammo accompagnando eh, m, ci fu osservatorio accanto sì. a, alla campana eh, o meglio la campana portò osservatorio a, a New York all'Unione all dell'Ecosoc recentemente proprio l'Ecosoc ci ha scritto per dire che utilizzava i nostri materiali e si tratta di un lavoro che abbiamo realizzato sui treni e le connessioni ferroviarie in Europa per mostrare in particolare come nei Balcani queste connessioni non ci siano e come siano isolate. Quindi per noi è fonte di grande orgoglio l'idea che appunto il nostro lavoro venga sfruttato da istituzioni importanti. Non diciamo che ribadisco, è quasi impossibile coprire lo spettro delle attività ehm, e delle iniziative. Oggi siamo questa cosa. Siamo il centro per la cooperazione internazionale, siamo ancora oggi supportati dalla campana dei caduti che insieme all'università di Trento, il comodio di, di Trento e la provincia autonoma sono i soci eh, del, del centro per la cooperazione internazionale di cui siamo unità operativa e ehm, in senso lato insieme a tutte queste le regioni e tematiche di cui ci occupiamo, continuiamo, crediamo, eh, con un sostegno sempre maggiore da parte delle istituzioni europee eh, dentro eh, partenariati internazionali, crediamo di tenere viva quello spirito iniziale di costruire eh, ponti a, nel nostro continente. Grazie. Grazie, dottoressa Chiodi, per questa eh, esposizione che è stata tanto dettagliata e tanto... Eh, importante sul piano della sostanza quanto appassionante anche su quello della forma si capisce benissimo qual è la sua partecipazione qual è il suo coinvolgimento anche dal punto di vista personale in una attività che, che la vede diciamo protagonista da moltissimi anni ho eh, ben capito dal 2007 nella, nella sua veste attuale appunto di direttrice eh, scientifica io prima di eh, lasciare la parola poi vedremo se ci sono appunto richieste di domande. Ne avrei, diciamo, avvalendomi della mia eh, opportunità di essere qui vicino a lei, diciamo, di, lei avrei due che non sono collegate da loro, però in qualche maniera credo che possano essere trattate congiuntamente. La prima eh, riguarda, lei ne ha accennato brevemente, i rapporti eh, dell'osservatorio eh, con la Federazione Russa, perché... E' pur vero eh, che la Federazione Russa nominalmente non è uno stato balcanico, nominalmente non è uno stato caucasico, ma è una sorta eh, di eh, invitato di pietra diciamo in entrambe le regioni. E se non altro per i fatti che lei ha citato nel 2008 per quanto concerne la Georgia e più recentemente nel 2014 per quanto concerne invece eh, la Crimea e il Donbass. Ecco, volevo chiedere qual era... Come posso dire, l'accettazione eh, dell'attività dell'osservatorio eh, nei media, lasciamo perdere la, la classe politica che sappiamo essere appunto piuttosto monolitica da questo punto di vista, ma... Ehm diciamo, i media e l'opinione pubblica eh, russa, diciamo, verso l'attività eh, dello Salvatore, ammesso appunto che ci sia una eh, specifica presa di posizione. La seconda domanda, che non è collegata con la prima, concerne la vostra percezione eh, sull'atteggiamento, eh, sull diciamo, delle popolazioni dei sei paesi balcanici, che sono, eh, lato senso, eh, così eh, pronti eh, all'adesione, anche se ovviamente occorrono ancora parecchi eh, passi eh, che questi paesi devono compiere, perché non c'è dubbio che un, eh, rispetto a forse le euforie, forse eccessive di qualche anno fa, un rallentamento generalizzato sia sicuramente creato, nel senso che eh, la percezione di un'Europa l'Unione Europea eh, costantemente in fase di espansione eh, ha, lasciato, ha lasciato posto ad una maggior prudenza e anzi ad una preoccupazione che in alcuni casi non si creino diciamo, fratture eh, già all'interno come è accaduto nel caso della Brexit. Ecco, un po' ehm, queste sue valutazioni su queste due diciamo, domande, eh, le, sarei, le sarei molto grato per, per averle. Allora, diciamo che nonostante lo sforzo e le ambizioni, non credo di siamo ancora riusciti ad essere così influenti da farci prendere sul serio dai media russi. In generale la Russia, penso, anche con i social network, è molto autocentrata, quindi usano canali paralleli, insomma le, i contatti non sono così semplici né così naturali, in questo caso. Noi eh, lavoriamo... Eh, Naturalmente è molto più difficile lavorare eh, nei paesi autoritari, quindi lavorare nei Balcani è più semplice, lavorare in Caucaso già è molto difficile. Dentro i paesi caucasici, più autoritari del paese, per esempio l'Azerbaijan, meno è già almeno facile avere corrispondenti disponibili a lavorare per te perché i rischi sono grossi. Quindi il Caucaso del Nord russo, che è una zona eh, anche che quella che seguiamo di più, eh, del de de de de de de territorio russo in quanto tale, non è un posto dove riusciamo a andare. Quindi eh, lavoriamo con partner del, che, russi che, o della regione che scrivono di queste, che hanno la possibilità di, di muoversi eh, e con questi spesso traduciamo i loro materiali, quindi diciamo che sono loro che possono avere una certa visibilità piuttosto rispetto a noi. Noi eh, quindi se dovessimo avere la possibilità di andare eh, in futuro potremmo nel tempo, ma, ma appunto adesso è più intermediato attraverso appunto eh, ehm, Osi Media eh, che riusciamo a, a dare uno sguardo sul, su, su queste regioni. Ehm, in generale, insomma, sono paesi molto grandi, quindi la, la stampa internazionale conta, eh, conta su un paese piccolo come l'Albania, conta eh, già meno su la Serbia, per esempio, che a sua volta eh, ha, ha legami forti con la Russia, ma non necessariamente ha bisogno di sentirsi così condizionata da, da fuori. O meglio, pensa di poterlo non essere, di gestirsi meglio ehm, la pressione esterna. E, quindi diciamo che noi eh, in qualche modo contribuiamo e soprattutto cerchiamo di formare l'opinione pubblica dei paesi di appartenenza nostra, del, del, dell'Unione Europea, verso questi paesi perché eh, il processo di integrazione europea o le relazioni politico-diplomatiche europee verso di loro vadano in una direzione che per noi è, è appunto relativa ai diritti umani, pace, libertà dei media, democrazia che sono come dire i pilastri del, del nostro uh, lavoro, delle nostre aspirazioni, per lo stimolo a, a, a che dall'esterno si dia una mano al consolidamento democratico e, e quindi è più probabile come succede che 400-500 volte l'anno ci riprendano media dell'Europa occidentale, è molto difficile pensare di essere ripresi da quelli russi. Ehm, non escludo poi che qualche dovessimo fin un giorno superare questa perenne crisi finanziaria eh, potessimo essere così forti da avere eh, un'influenza su di loro ce l'ha forse il Financial Times forse ma, ma non per forza nemmeno certo. l'opinione pubblica in certo. particolare se guardiamo invece alle popolazioni balcaniche che lo rapporto con l'UE e, insomma, il processo di integrazione è, è, oggi è reso difficile anche dalle influenze esterne. No? La Russia eh, gioca un ruolo nel, nel, nel, nei Balcani, un ruolo spesso appunto eh, nel quale alcuni paesi come la Serbia cercano di, di in qualche modo bilanciare eh, la propria subordinazione o rapporti di forza sbilanciati nei nostri confronti utilizzando le relazioni eh, forti con lo spazio dell'ortodossia slava e in particolare naturalmente con Mosca e, um, banalmente nella, nella fase attuale relativa alla crisi pandemica eh, l'Unione Europea um, ha sempre esitato sulle politiche da adottare nei confronti dei Balcani arrivando sempre un po' troppo in ritardo, un po' dopo per esempio nella condivisione dei vaccini per esempio o del sostegno economico alla gestione della crisi e su questo si è infilata la Russia così come la Cina e la, oggi la, il paese che sembra vincente è, è proprio il paese che meglio ha saputo gestirsi i rapporti con Mosca, cioè la Serbia, che ha vaccinato il grosso, una fetta abbastanza consistente della popolazione esatto. e che ha molti vaccini a disposizione, per cui tanti dei paesi vicini vanno a vaccinarsi eh, eh, eh, eh, dalla eh, eh. Serbia, naturalmente. Ora, eh, questo mh, naturalmente questa è, è, è come dire, geopolitica, no? La, la Russia non, non ha vaccinato il grosso della propria popolazione, ma utilizza i vaccini nella politica estera. E quindi sembra che eh, eh, sembra vincente. Noi come Unione Europea siamo sempre in questo meccanismo complesso, articolato, di presa delle decisioni, lento. E quindi arriviamo sempre un po' dopo, e quindi eh, eh, adesso poi, con il sovranismo rampante, l'idea naturalmente è quella di. Di dire prima i nostri cittadini con un'ottica che naturalmente nel caso di un enclave come ormai sono diventati i Balcani è un po', un po' cieca perché abbiamo un'area geografica in mezzo allo spazio europeo e do, da, cui, da cui tra l'altro arrivano tanti, tanti cittadini, queste popolazioni balcaniche emigrano eh, ancora in maniera significativa mh, perché le condizioni politiche e economiche non sono ancora favorevoli. Quindi lo stallo eh, di questo processo di integrazione europea si riflette negativamente anche rispetto alla volontà della popolazione di restare. Il resto, eh, anche l'Italia non è un paese che non esporti mh, forza lavoro, anzi, spesso la forza lavoro qualificata, perché la difficoltà eh, del nostro paese non consente l'attrazione e il mantenimento dei, dei, dei cervelli cosiddetti che, che emigrano. Dopodiché, il processo di integrazione europea è reso difficile anche dalle turbulenze interne di questi paesi. Ci sono eh, effettivamente eh, tendenze autoritarie eh, che si sono viste eh, anche nei paesi già diventati membri. Eh, è tema costante della politica europea, il dirsi che le derive autoritarie di alcuni paesi stanno minacciando l'insieme delle un giorno con una certa frequenza eh, dimostrano, si dimostrano eh, fragili dal punto di vista istituzionale facili al conflitto politico estremo comunque intolleranti rispetto a, a, al compromesso e, e dove addirittura ci sono stati scandali su tracciamento dati raccolta ehm, della violazione della privacy eh, di cittadini allo scopo di controllare il loro esito elettorale insomma in un contesto nel quale i principi democratici non riescono a rendersi solidi, ovviamente si prestano alle critiche esterne di chi dice che ehm, non è il caso di farli eh, procedere nel processo di integrazione europea. In realtà è un processo lungo, eh, sono tanti capitoli negoziali, sono anni di, di negoziati, per cui favorirlo, questo processo lungo, aiuterebbe il consolidamento democratico. Questa è la nostra argomentazione. Più li lasciamo in balia di in conflitti anche di, di bilaterale. Adesso l'ultima questione riguarda i rapporti tra Bulgaria che è un paese membro e la Macedonia che invece è un paese candidato. Non si aprono i negoziati, non si comincia a discutere di cose concrete perché la Bulgaria accampa questioni ideologiche sulla Identità culturale del paese vicino. Insomma, eh, l'Unione Europea in quanto tale è attraversata da frizioni e, e tensioni che si riflettono sul processo di integrazione che a sua volta ha ricadute negative sulla stabilizzazione politico-istituzionale della regione. Dall'esterno forze ehm, notevoli come la Russia e la Cina in particolare, ma anche la Turchia, finiscono per indebolire l'Unione Europea da dentro o su una delle politiche chiave della politica estera europea stessa D'accordo, ringrazio molto. Dottoressa, c'è una domanda, vuole andare sì. direttamente a lei a vedere? C'è un um, il signor Ambrogio Monetti che ci ricorda come ehm, all'inizio si fosse interessato dell'osservatorio uh, all'inizio, fosse parte di chi l'aveva in qualche modo uh, spinto all'inizio e anche dopo i cantieri di Pacia Mestre, uh, insieme al citato Nardelli e altri soggetti della Società civile Italiana, Um, eh, spinse per la nascita anche nei Balcani di un'altra iniziativa di media indipendenti che si chiamava Ehm. One World Hivos. Eh, abbiamo lungamente collaborato con One World, negli ultimi anni ci siamo un po' persi, eh, penso più per vicende personali eh, di chi qua e là eh, si trovava a barcamenarsi con eh, i grandi problemi finanziari a cui ho solo accennato, ma che comunque hanno condizionato e continuano a condizionare eh, la capacità operativa eh, di, di, di noi membri. Ah, stimolata da questo ehm, intervento, magari al più presto proveremo a, a farci vivi con, ehm, in questo caso era Valentina Pellitzer che un tempo guidava Unimondo eh, One World e, e vedere che cosa sta succedendo. Con Unimondo in quanto tale invece sì, la collaborazione è sempre viva, eh, ci scambiamo materiali. Aree, il mondo copre l'intero pianeta, non soltanto un'area europea e quindi cioè, in qualche modo siamo eh, compatibili o meglio ci compensiamo. Ecco. Sì. Um... Altre, mi rivolgo ai nostri ascoltatori, se ci sono altre domande questo è il momento per, per farle perché il nostro tempo sta per scadere. Ci siamo proposti di stare entro l'ora e direi che che ci stiamo riuscendo per adesso, però lo spazio di una o due domande eh, sono soprattutto che domande brevi, può altrimenti ne avrei una io eh, di nuovo, la mia curiosità non conosce limiti. Eh, conosce Anche la mia purtroppo. Allora, non vedo apparire altre domande, ne approfitto io. Ehm, nella... tornando sempre al discorso dei, dei paesi aspiranti, ehm, possiamo fare un po' un anche se mi rendo conto non è facilissimo anche perché il processo come lei giustamente ha ricordato non è un processo che si concluderà domani ma richiederà parecchi anni possiamo fare una... il giro, giro d'Italia su chi al momento ha più chance allora diciamo che quelli che ne hanno di meno non è, non è sorprendente, sono quelli che hanno vissuto la guerra eh, in maniera praticamente dura e quindi la Bosnia eh, e il Kosovo sono entrambi ancora non ufficialmente candidati ma solo potenziali candidati, sono ancora a uno stadio negoziale pre... Ehm, pre eh, Candidatura e naturalmente il Kosovo poi paga lo scotto di non essere riconosciuto da cinque Stati membri dell'Unione certo. Europea stessa, e certo. quindi una situazione praticamente delicata. E la Bosnia è divisa, eh, appunto, influenzano negativamente dall'esterno, in particolare la Russia spinge sempre perché in qualche modo il paese non si consolidi, ma le spinte negative sul eh, continuo tirare a, i pezzetti del, del paese a pezzetti eh, in questi ultimi settimane si sono rinnovati da parte anche di stati membri e um, è stato veramente inquietante vedere la nascita di um... Eh, nuove teorie più o meno cospirative eh, per il quale appunto si discute da settimane di cosiddetti non paper o di posizioni non ufficiali o ufficiose eh, di paesi come la Slovenia e la Croazia a favore di mh, politiche che tenderebbero in qualche modo a, a mettere in discussione la, il, la Bosnia stessa. E, mh, ma addirittura anni fa si era parlato nel caso del Kosovo invece di cambiamento, di spostamento di territori con la Serbia, quindi eh, purtroppo a ripetizione i due paesi più deboli e sono colpiti da m, politiche diplomatiche, di, diplomazie europee ehm, ancora non consapevoli della gravità eh, di, di quello che questo comporterebbe. Più avanti invece naturalmente sono ehm, eh, la Serbia, che è un paese che interessa moltissimo perché di tutti è il paese più... Ehm, grosso con più prospettive anche dal punto di vista economico che interessano quindi investitori occidentali gli altri sono tutti paesi molto piccoli e il Montenegro il Montenegro perché ehm, ha cominciato prima l'apertura dei capitoli negoziali ne ha tanti aperti quasi nessuno chiuso e quindi si aprono i capitoli, però ci si rende conto che poi il paese in realtà non è in grado di tenere, eh, mantenere promesse, quindi eh, la chiusura dei capitoli, eh, cioè quindi i passi avanti significativi, non, non si avverano. Eh, Montenegro all'inizio serviva un po' per dire il processo va avanti, sembrava il, il, lo scolaro più serio della classe, in realtà eh, per tanti anni, per 30 anni è stato governato da una sola coalizione, adesso da poco tempo ha cambiato il governo nell'ultimo anno e mezzo mh, ci sono scenari di una certa eh, alternanza politica che fa bene alla democrazia come ben sappiamo e quindi potenzialmente farà bene al paese anche se naturalmente c'è sempre paura delle alternanze politiche, che si, si teme sempre possono andare in direzione contraria. E poi ci sono eh, l'Albania e la Macedonia del Nord che sono invece eh, paesi candidati e mh, si aspetta l'apertura di una conferenza intergovernativa per dare il via ai negoziati eh, questa, questa conferenza non parte da tanti mesi ormai eh, più di un anno ehm, e come accennavo prima l'ultimo ostacolo che si pone a questa apertura è la Bulgaria quindi un singolo interesse bilaterale anche piuttosto ottuso mh, diceva il mio collega mh, che, che, fa, che lavora dalla Bulgaria ehm, che peraltro nel paese nemmeno se ne parla per cui non è che i bulgari siano infervorati dei destini della Macedonia del Nord ciò nella dinamica politica europea la Bulgaria eh, con un governo debole e ehm, sempre sotto riflettori perché è problematico dal punto di vista rispetto della democrazia non parliamo del, della gravità con la quale gestisce la libertà dei media ehm, questo paese si permette di eh, ostacolare e passi avanti molti altri paesi europei si nascondono poi dietro i cattivi eh, della classe eh, no? e quindi è facile dire ma in fondo sono loro così non mi devo prendere la briga di, di ragionare ehm l'ultimi l'ultimi paesi importanti diciamo che tra i paesi importanti che sostengono ancora con una certa convinzione l'allargamento ci sono c'è la Germania. Eh, L'Italia spesso eh, fa dichiarazioni eh, in questo senso: non sempre poi eh, si riesce a dare il seguito attivo perché appunto il nostro non è un paese eh, abbastanza forte eh, internamente per le questioni eh, nostre. E, eh, mentre la Francia è il paese che più ha tirato indietro in questi ultimi tempi, con giustificazioni quali l'opinione pubblica francese non è pronta a nuovi allargamenti, e lì la giustificazione è quella delle derive autoritarie di Ungheria e Polonia in particolare, ma ultimamente con un certo sospetto anche rispetto ad altri paesi dell'Europa centrale, eh, nell'indicazione che se ci allarghiamo a 33, nel senso che da 27 attuali mh, prendessimo tutti gli altri 6 balcanici, diventerebbe ingestibile il tutto e servirebbe quindi di riformare ma la riforma serve anche a 27. Quindi a rallentare il processo di stabilizzazione dei Balcani non aiuta il consolidamento interno dell'Unione Europea. Quindi c'è bisogno di un nuovo momento, di, una nuova, di un nuovo trattato. E naturalmente, questo, la riforma interna dell'UE è di là da venire, molto difficile che si possa realizzare in breve tempo. Grazie mille, dottoressa Chiodi, ancora una volta per una esposizione veramente, non solo interessante, ma veramente appassionante anche appunto, come sottolineavo prima, sul piano del suo coinvolgimento, e della sua esperienza in questa area, in questa allargata area geografica che, devo dire, è di straordinario interesse sul eh, piano bilaterale anche per l'Italia, oltre che chiaramente per gli assetti geostrategici del continente. Da questo punto di vista allora ehm, chiudiamo eh, l'odierno webinar e eh, l'appuntamento ehm, che vorrei dare è tra 15 giorni, il 25 di maggio, quando avremo il piacere di avere qui il presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, il dottor Massimiliano Pilati, che molto gentilmente... Ehm, si è reso disponibile a eh, prendere parte a questo ciclo di conferenze Dopodiché, dopo, dopo, dopo che, purtroppo, la partecipazione eh, del Forum per la Pace ad un evento qui alla Campana previsto eh, per i 30 anni di attività del Forum è stato stroncato dalle norme anti-Covid, che, come sappiamo, non permettono questo genere di eventi. Per cui siamo riconoscenti ai dottor Pirati per aver accettato diciamo, questa forma per così dire, compensatoria. E su questo eh, concludo la serata. Ancora una volta molte grazie alla dottoressa Chiodi e eh, eh, a presto risentirci.